Chi è e cosa fa un forex trader? Qui Arduino Schenato da airforex.com, sono nel mio ufficio e oggi voglio vedere con voi la figura del forex trader. Chi è questo forex trader? Il forex trader, come dice la parola stessa, è il commerciante di valute, ovvero colui che scambia valute per ottenere un profitto, un po' come il trader di borsa che va a scambiare titoli azionari per ottenere un profitto. Scambia quindi un controvalore in dollari, per esempio 10.000 dollari in euro, e cerca al cambio di quel momento della coppia, in quel caso euro-dollaro, appunto di ricavarne un profitto. Non è né un mago, né uno scommettitore, né un giocatore d'azzardo, il forex trader è una figura professionale molto molto poco conosciuta ancora nel nostro paese ma assolutamente una figura professionale quindi in quanto tale non è un gioco non è un giocare no, al mercato delle valute come se eh, come si dice giocare in borsa ma è eh, proprio un'attività che necessita, appunto, alcune, alcune cose che adesso vediamo. Scordatevi, ovviamente, che il trader sulle valute è colui che si mette sotto l'ombrellone in spiaggia a sorseggiare un succo caraibico e il sistema automatico gli crea profitti, piuttosto che il trader che sta 14 ore davanti al monitor tutto il giorno, per carità ci sono anche quegli esempi, ma scordiamoci al momento e pensiamo al forex trader come a un classico imprenditore che commercia valute. Quindi chi scambia valute lo fa attraverso dei metodi, attraverso degli studi, delle analisi, non lo fa ovviamente buttandosi a comprare euro, dollaro o quella valuta che vuole così. Ma sempre attraverso appunto un certo tipo di studio. Quindi diventare un forex trader è possibile, ma necessita ovviamente di un percorso: un percorso di studi, un percorso dove eh, si cerca veramente di capire quali sono le dinamiche che muovono questo mercato, perché il, le dinamiche appunto di prezzo che contraddistinguono il mercato del Forex sono diverse da quello del mercato azionario. Il mercato del Forex rispetto appunto al mercato azionario è un mercato che viene coinvolto dai diciamo, fondamentali in maniera non proprio uguale a quello azionario. Le azioni hanno molte più notizie, molte più situazioni che possono andare a interferire eh, anche rapidamente in maniera molto volatile l'andamento eh, appunto di, di quel titolo mentre il mercato delle valute su questo, da questo punto di vista è, è più lineare è più stabile e in realtà ha solo due grandi voci fondamentali che lo, eh, lo vanno a eh, come dire mh, lo vanno ad assorbire ed è eh, quello il tema dei tassi di interesse e dell'inflazione in realtà poi ci sono ovviamente tantissimi altri market mover ma sono minori quindi diciamo che il mercato delle valute è un mercato più stabile e quindi il forex trader quindi colui che lavora in questo mercato deve avere comunque deve avere degli studi una visione di meno temi a livello fondamentale deve essere molto più come dire eh, analista diciamo comunque molto più approfondito negli studi di quello che sono proprio le dinamiche di price action quindi le dinamiche dei prezzi essendo infatti un mercato molto liquido il mercato più liquido al mondo ovviamente il forex trader ha, il forex trading ha dalla sua eh, che l'analisi dei prezzi e quindi l'analisi grafica conta molto per diventare forex trader non occorre una laurea in economia o in finanza come non occorre una partita IVA io faccio il forex trader e quello che posso dirvi lo faccio da tantissimi anni basta solo che vediate da quando esiste questo canale ormai più di dieci anni e devo dire che la cosa principale è quella di non dirsi delle bugie e di non credere alle favole quindi cercare di capire che questo è un un'attività una, un professionale come altre e come tutte le attività professionali necessita in realtà proprio di un periodo, un periodo che spesso non dura qualche mese ma qualche anno prima di iniziare a vedere eh, dei risultati veri, iniziare a vedere, eh, come dire, ad essere sicuri, quindi a trovare quella sensibilità che eh, nel tempo in effetti mh, ci permette di farla magari diventare anche un'attività questa qui del trading sul forex mh, scordiamoci il fatto di apro un conto e divento già un forex trader mettendo lì qualche migliaio di euro ma anche fossero più soldi se non avete le competenze e l'esperienza adeguata è difficile che lo diventiate quindi la cosa importante è che questo tipo di lavoro del trading sul forex, eh, lo pensiate proprio come qualsiasi altro professionismo, da, dall'avvocato al dentista al medico chirurgo, qualsiasi eh, tipologia di attività professionale dove necessita proprio, si necessita proprio di, degli studi e dell'esperienza. Con queste cose qui, nel tempo, negli anni, qualcuno ce la fa, qualcuno può diventare veramente capace e farlo diventare la sua professione. Noi in Air Forex, ovviamente, lo dice la parola stessa, siamo diciamo eh, degli specialisti sul mercato delle valute. Io sono mh, da tantissimi anni un forex trader e il mercato per il 90% nel quale praticamente lavoro di più eh, è il mercato del forex. Quindi ve lo dico anche per questo, eh, state lontano dai guadagni facili in questo mondo perché i guadagni facili in questo mondo non ci sono. Ci sono le possibilità di farlo diventare assolutamente un'ottima attività, ma non dal giorno alla notte. Come sapete, infatti, eh, anche le percentuali eh, di fallimento, diciamo così, eh, di chi fa trading, ma in generale non solo sul Forex, è una percentuale molto alta. Quindi anche questo vi deve far capire che ci vuole eh, tempo, ci vuole eh, studio, ci vuole esperienza, ma si può fare. E come dicevo poc'anzi il mercato delle valute ha una grande peculiarità che appunto è la stabilità dei prezzi, è molto pesante, la volatilità non è come quella del mercato azionario, questo a mio avviso è una delle cose più belle perché permette... Eh, al trader sul forex di ragionare in maniera più oculata, magari a volte di lasciare anche eh, la posizione aperta qualche ora in più oppure anche qualche giornata in più per valutare meglio la situazione, perché difficilmente il mercato del forex ha delle fiammate di volatilità come invece può accadere nel mercato azionario che eh, può fare anche dei gap, per esempio, quando la borsa di riferimento apre e questi gap possono anche essere di svariati punti percentuali. Nel mercato del forex questo non c'è, quindi più linearità e, e, e anche meno volatilità estrema, diciamo. Quindi questa cosa, insomma, per chi fa forex trading è sicuramente un'ottima cosa. Quindi, riassumendo, chi è il forex trader è colui che scambia valute per ottenere un profitto. Cosa fa? con dei metodi studiati e soprattutto con una certa esperienza e una certa sensibilità di quel mercato si propone ogni giorno, ogni settimana ogni mese attraverso poi degli approcci ognuno differenti nel cercare appunto di fare profitti delle plusvalenze su questo mercato delle valute e come qualsiasi tipo di trading quindi dall'azionario a chi fa commodities a chi fa forex eh, questo mestiere appunto non necessita di partita IVA e eh, basta solo ovviamente una volta che si ha tutte le, le competenze necessarie eh, avere un computer, una connessione a internet e una piattaforma di trading di un broker serio ecco con questi concetti diciamo chiudo un po' questa pillola di trading eh, per farvi capire che il lavoro del forex è sicuramente un ottimo lavoro eh, purtroppo in internet c'è veramente... Eh, tanta spazzatura oramai chi si improvvisa formatore sul forex non è neanche 2-3 anni che fa trading chi eh, propone eh, cose e quindi lasciate stare chi fa dei marketing del, troppo, troppo spinti e, e quindi cercate insomma da questo video ecco volevo eh, proporvi il modo più giusto per eh, per entrare in questo mondo lontani dalle favole ma se avete voglia di rimboccarvi le maniche di studiare di mettervi seriamente a fare questo lavoro, probabilmente ce la farete. Anche questa pillola di trading oggi l'abbiamo fatta, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like al video e se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti, a presto.